Chiuso, chiuso. Ho fatto, ho fatto uno. Fatto? Resta, resta, resta, resta. Trenta. Crackato, crackato. Sono ancora 20 persone, ragazzi, da killare, ragazzi, Ci sono fatto 30 valere. kill. Eh, sì, sì. Brondo. Oh, che ti serve? Brondo. Brondo. No, no, a servire mi servirebbe un pompa, solamente quello. Passo, chiellini, fatti sto mini, chiellini. Chiellini fatti chiellini, stomini. Fatti sto mini. Oh, non no, c'è giovane. Con quel naso piccone. Oh, sì. No, <ride> scommetto che chiellini parla tutte. Le... Prende tutte le palle con il naso. Poi oh, immagina. Le prende tutte, le se prende. Il mare, il naso. Eh, in effetti, quante volte se le spaccato il naso? Morto uno. Arrivo, arrivo. Sì. Morto un altro. God, sto tizio. Mamma, mia, Trombato! Per Perché sono poi? No, andate Eh, voglio spendere qui. Quella che è una mia mamma mia. Mamma mia. <ride> Ma che cazzo fai? Ma dov'è l'amico? Non scanni Ah. Con la barca. Eh, sono andato, muovi via chi tuo fratello è stato gentile a regalarmi la sabbia eccolo oh merda oh ti fa gruppare dove dov è? ma c'è suicidato c'è acquittato no ma no e io prendo la kill bianco usciamolo C'è morto caffè è fraccato un altro. Oh. White fatto? Non finisci, sì, non mi, mi, mi. Arrivo. Mi devo fare un medikit. Premio sì, se medikit. Fatto? Non muoio, sono muoio. Sono tutti esatti. Eh, che credo di sì. mi mm. dovevo no, guardare un po'. Sono ah. due qua. Eccolo qua, sono tre. No, sono tre. Sono tre. No, no Morisci dove c'è 105 a 1, 105 a 1 Alla Dark Bomber Fatto 1 Cacato l'altro? Niente, one shot, mancia, te mancia Ciao Lil Play, benvenuto, bentornato Una a terra comunque ma che connessioni hanno? Mi piace prendere sto muro? E niente, si fa bombare. Clemo, serve una mano al l'altro. Ma sono in team diversi? No, l'ho ucciso. Come oh, l'hai ucciso. Sì. Sì, ucciso? Io ho visto che neanche avevi sparato. <ride> Lo Stop giuro. Sin soft Ragazzi, perché ancora deve vedere il video lungo, oh, oh, oh. smettiamo video, ragazzi. No, come buttare 300. Abbiamo dei difensori a prendere la roba di là. Che un altro medico Cioè se questi non cusciano, sono dei babbi, eh. Bien, bien, bien. Nice. Yeah, bravo buongiorno Dovrei farcela, no, vita? Merit, uh, yeah. Buongiorno Bovino, si. buongiorno E' oh. un ultimo, un ultimo ragazzi 50 stato, stato, stato, stato, stato. Voglio ributtare, voglio ributtare, facciamo ributtare se... Ci stai ributtando, stai ributtando Facciamo ributtare? No no Rebuttato. buttato. Nice. Preso. Chiuso, non chiuso. Pacco. Morto uno. Fatto. Doppio è vento. In volo, in volo, in volo. È al main di, di codice. Ma non l'ho buttato comunque ragazzi, C'era un altro. Io ho ucciso il mio. Manca uno solo. E qua da me, è qua da me. Bueno. Io ho oh due no. cose di stup. Uh... Sto, Sto Dov'è? Me un po' raga, andiamo subito ah, Ci fatto sono ancora 20, per... 20 persone, ragazzi, da killare raga, Possiamo posso fare il 30, 30 kill Eh, sì, sì, possiamo fare il 30 kill Dobbiamo killarlo fast qui è là, Altra gente dietro? 33 Craccato? Ma cosa sta facendo? Tu vai, tu vai. Ma cosa fa? Butto giù tutto Marco Mamma okay. che seco le farci Raga scendi dai mica ce l'hanno buttato giù No non ci hanno buttato giù a una... tu ero male Non No Arrivano arrivano Prova far, a aspettare Resta, un... resta, resta, resta. 30 Craccato, craccato 110 uno Qui sì, sono Dietro, vai, vai, dietro, entro, dietro, entro, anche questi dietro. Qua, questi qua, questi qua, Andiamo sono delle sighe! Sì, tantissimo, tantissimo. Veniamo tutti dietro, venite, venite su questo muro. Vai. Morto. Traccato un altro. Morto. Bravo, manca l'ultimo. Dov'è? Sto qua sotto. Morto, morto, morto. Bravo. Allo spasso oro. Bianco. Niente Staccato, one hit Fatto, one fatto Sono 200 morti Vabbè Vabbè, si va, si va, gli altri, gli altri, altri, altri Altri di fronte Raccato. 110 Wipe, 10 White, white, white po' Mi ha un cecchinato, mi ha un sono one shot Provo un shot ragazzi Avete lo spara? due colpi so però Oh ti ha preso muro Lo so, do... eh, vedo tutto Mi sta meno tutto 30, 30. 30. One shot, one shot uno. Tendo. Traccato. Morto uno. Guarda un pad? No. Come l'ho uscato? fatto? No, no, sono muoio. No, l'hanno ammazzato, cazzo Mi un pochetto Sono dei pigliari assurdi comunque 28 Mi sotto, occhio Le 80 80 Guarda come ruotano. 120. No ma qua si ha saltato. Morto. Buono. Oh merda. Traccato. Ma non siete voi questo. No, eh no. no. Pensavo che ero. Morto uno. Oh. Bravo. Spara, spara, spara, non ho vita mm, Troppo che finisco anche i maz In aria fatto uno Venga l'ultimo <ride> Bianco Piccone piccone Piccone Quante kill Raga io ho 16 kill Io tantissime Raga ve lo dico io, io ho 16 Clemon 7 8. e Brody 8 16 più 8 31 31 kill win ragazzi questa si pubblica Prima partita del God, io God io con la fotocamera. GG, 31 kill win. Io 16: 31, ragazzi, la madonna. Potevamo fare di più, comunque, peccato. Io Ciao io Ale, benvenuto. Io 0, le ho fatte tutte 7 alla fine io. Cazzo. 9.200 sì. punti, 9.300 punti, pun ragazzi. Quasi 10.000. Ma, ma comunque io ho 16 e voi due 8, 8.